Gabri, oggi dovremo registrare nel Nether. Fare insomma una sorta di vanilla, no? Molto bene. Va bene, va bene. Iniziamo da qua praticamente. Però adesso io. Siamo mi... legno. Ok, mi muto un attimo. Tu intanto fai, fai tranquillo. Va bene, va bene. Allora, ragazzi, cioè voi. Voi non potete capire cosa io ho potuto fare adesso. Io voglio fare gli scherzi a Gabri lanciandogli il poison. Tipo, lui non vedrà assolutamente niente. Lui non sa. Oh, porca miseria, mi sono poisonato da solo. Oh, no, non ci deve vedere perché se ci vede capisce tutto. Capisce tutto. Ok, perfetto. Mamma mia, no, però mi sono scordato Sapete cosa faccio adesso? Mi metto in creativo Prendo, guardate che io posso usare tutto Cioè non è una vera e propria sfida nel nether Ci starebbe, scrivetemi intanto se volete fare questa cosa oppure no Ecco, io mi sto prendendo tutte le cose, no? Tranquillamente. Tanto è una sfida. Cioè, nel senso, una sfida per lui più che altro. Vediamo un attimo come se la caverà. Anche una sfida a sopravvivere. Insomma, a tutto quanto così, no? A, so a farlo sopravvivere soprattutto con le pozioni di veleno che io gli tirerò addosso. Comunque adesso ci sbuttiamo. Ok, perfetto, eccomi qua. Allora, hai preso un po' di legno. Eh sì, sto prendendo. Molto bene, molto bene. Allora anch'io ho preso un po' di legno come avete come ave avete, come hai visto. Uh, tu, ovviamente, hai visto solo tu. Uh, perché io ho scavato. Sì, sì. Però ho mezzo cuore, sono già quasi morto. No, come hai com fatto, Gabri? Eh, c'era del veleno. Poi c'era del veleno, eh, eh sì. Ma ah, forse perché siamo nel Nether, può essere questa cosa. Io non lo so, in realtà. Boh, non lo so. Ormai succedono troppe cose strane. Beh, sì. Um, purtroppo ormai succedono. Ma vabbè, non ci faccio neanche più caso. Tanto ormai Se cioè mm. succedono troppe. Sì, infatti, ormai, davvero, cioè, non ha più senso nemmeno. Stare lì a... Oh, porca puzzarda! Ok, sfruttiamo queste cose che se tu cadi non, non muori. Ah, è vero! È, è importante questa cosa, dopo tutto, perché se non muori non cadi. Che <ride> detto? Va bene. Cosa? Non lo so. Eh, stai sveglio? Eh, sì, sono sveglio. Più sveglio? Eh, sono morto. Perfetto, grande, Gabri. Grandissimo! Allora, tippati qua, perché ovviamente... Finché non morirò io non sarà detta l'ultima parola, assolutamente. Non sarà detta l'ultima minima parola. Aspetta, faccio una cosa. Cosa vorresti fare? Dimmi un po' tu. Guarda, guarda, ok, ho fatto. Ah, hai fatto, molto bravo. Cos'è che hai fatto? Cos'è che avresti fatto? Ho messo fatto? il keep inventory. Uh, bravissimo, così almeno. Eh, eh se muori, insomma, non, non succede niente, capito. Eh, sì, però boh, ho visto qualcosa, però non so se era un bug, magari era un bug. Ma cosa stai dicendo? Cioè, ho visto che tiravi la pozione, <ride> però mi sa che è un bug, non lo so <ride> eh, eh sì sì sì ma perché ma Gabri porca miseria dobbiamo registrare cioè nel senso non puoi avere tutti sti bug Eh succedono tutti adesso Controllati il pc e poi stai sveglio ti ho detto di stare eh, sveglio sì. Sei morto, dobbiamo cercare tipo quella, cerchiamo altri biomi perché non mi piace questo bioma qua però io ho di nuovo mezzo cuore Eh, porca miseria, ma perché sei così deficiente? Ma c'è cioè, che cos'è che hai, scusami eh, ma, ma non è colpa mia Ma stai... Ah, Gabri, c'ho un enderman ta. Un Una... enderman, no, ah, ammazzami a me, tanto mezzo cuore Sì, certo, fatto Eh, eh. Mi hai mangiato te <ride> No, io, quando mai, cioè io non, non avrei mai osato ucciderti Ok, perfetto, uh, tippati di nuovo da me, comunque non dovremmo morire, dovrebbe essere eh una sorta no. di prova a non morire Ma cioè. io sto continuando a morire Ma perché sei stupido, io te l'ho detto Cioè vabbè, no scherzo, dai poverino, non sei così stupido, però Insomma, devi cercare di concentrarti un attimo, che okay. <ride> Porca puzzona schifosa, Gabri, stai attento Adesso eh. muori per davvero, cioè... La diffic... Eh, di nuovo, voglio di nuovo Sì Per la quinta volta Ma te, allora, scusami un attimo Cosa stai facendo adesso? È niente Niente, cosa vuol dire niente? Cioè, nel senso, non vuol dire assolutamente niente Questo niente Ma sapete qual è la cosa bella? Che io ho il mio Apple Watch che mi sta dicendo che qualcuno mi sta chiamando Ma non mi interessa perché io sto registrando in questo ma momento Ma poveri, li stai ignorando Assolutamente si sta sì, li sto ignorando Cioè, nel senso, assolutamente Ah, Gabri Uh, vediamo un attimo, dove possiamo... No, questo bioma è brutto, non mi piace affatto, cioè nel senso... No, infatti, che schifo. Allora, è tu devi rosso. De devi parlare a voce più alta, è de deficiente che non sei altro, Gabri. Dai! Eh, ma chiedi così cosa devo fare? Ok, ora, ora eri giusto, ora eri giusto. Prima no, ora giusto, prima no. Però era giusto. Gabri! Ah! I figli. Abbiamo un problema, esatto, non c'è loro, non abbiamo loro. Oh, porca puzzona schifosa, scurreggiona, cagona. Porcozzo, c'era Ramona. Ok bene allora, Ho fatto cra la crafting table Sì Ma sei di nuovo morto Ma che cazzo oh, Ehi, hey, Ti come? svegli Ma stai su Con la vita Che sei vivo hai, hai, Sei giovane Nel senso Non è che stai per morire No Ma porca eh, no, miseria no. E allora Su con Comunque la vita Comunque non ho più le mie torce Su con lo cospito di vita Mannaggia a te le, le torce Ma perché non ce le hai più È perché ero morto prima Eh sei stupido come al solito, vabbè, tieniti le torce Eh, grazie, grazie Capri, non no, no, stai credendo Ma, vedi no, stai... stai... così, cosa devo fare? Eh, ok, allora Molto bene Andiamo giù, perché dobbiamo, dobbiamo Concentrarci un attimo su questo, su questo Bioma, ah, ecco, sì, esatto, questa è la Cos'è? Questa è la Crimson Forest Giusto a quanto mi Ti sei morto davanti, ma sei deficiente cioè, io secondo me la deficienza. Allora adesso ti tipo io, ti Gabriel. Comunque, ragazzi, non sto parlando perché lo vedo che è mutato probabilmente a una serie di problemi non eh, da poco. Sì. Può, questi problemi si possono capire dopo tutto, no? Perché, insomma, uh, sono problemi che tutti quanti a volte nella vita hanno con i propri genitori Cioè, dico, con i propri mostri, che no, non sono genitori Gabri, ma perché stai di nuovo morendo? Eh, stai attento, c'è eh. la cosa qua, la magma, attento Eh, Gabri. me ne vado, me ne vado Mamma mia, oh, ma ci sei proprio sfortunato oggi Cioè, che Vado nella lava direttamente No, ma non devi morire eh, ma Avevo sono... mezzo cuore ancora ma devi mangiare mangia eh, ma non ho niente ma come non hai dove dirlo a me ho un sacco di cibo io l'ho ucciso testivo. prima eh sì, l'ho ucciso prima ho trovato prima dei maialini dei piglin Forza. ma nel nether ah sì, Forza, vabbè su, su, su, su, su, su, su, su. ma nel nether certo ci sono anche nel nether ovviamente dove sei finito? eh sto arrivando ma tippati da me mannaggia che ti tieni tieni un sacco di... c'è piglin che ti vuole ammazzare ma vieni qua che c'è il cibo Mannaggia, te che non ti prendi Ma dai, ci... sono morto Sì, ma sei deficiente, allora no, ma... ma io ti uccido con le mie... Allora, scusa, ma sei deficiente, cioè, nel senso, scusa Vuoi, vai a prendere ste robe? Dovrebbe essere una prova Ma ti ho protetto, ho lanciato il piglin nella... Te lo do io il protetto Ma guarda te Ok, bene <ride> Allora... Comunque uh, sei morto 30 volte oggi Comunque non va bene non va bene affatto Cioè tu do dovresti proprio vergognarti perché uh, È una cosa che proprio Gabri Mi fai schifo. no vabbè non mi fai schifo Però posso prendere... Ma cosa? Eh, eh sì Oh porca puzza, dai cosa ho è fatto? Avete visto un piccolo taglio, perché purtroppo è successo un piccolo problema di, di tasti, perché i, i tasti a scelta rapida sono schifosi, perché dovete sapere, cioè nel senso, ci sono dei tasti che a volte se tu premi esplode il PC, dovrebbe, dovrebbe non essere una cosa normale questa qua, e invece succede sempre, porca puzzona, e io altro veleno. Eh, ma mi sembra strana questa cosa, sai che anche a me per un attimo è venuto il veleno, ah. Non so, secondo me saranno ah, queste sì? piante qua del nether sì, sì, sì, sì, sì, ma secondo me saranno le piante del nether Assolutamente Dobbiamo concentrarci però sul fatto che Oh, porca puzzona schifosa su Regiona Cagona Ma dove siamo andando? Allora, Gabri Eh, non lo so, e io sono morto di nuovo Ancora, ma dai Eh, continua a morire Ma come fai? Ma sei solo tu il, il coso che muore. Ma guarda, adesso in realtà... Potremmo trovare qualcosa di strano in questo posto, eh? Magari qualche cosa di nascosto, tipo queste pepite d'oro, le pepite d'oro. Quali? Queste... Ma non dove... <ride> certo che ti stai proprio impegnando, però Mi tu punto nel morire. So eh no. Sì, ma guarda che morire così tante volte è un po' impossibile, eh? Cioè, te lo sto dicendo. Eh, sì. Ma poi alza la voce! Eh... Mannaggia te alla tua voce! Controlla il microfono! Mannaggia te al tuo microfono schifoso scurreggione Infatti come a, a, a, è di nuovo arrivato il mostro, ma ragazzi! Non temete, non temete, non temete! Porca puzzona ragazzi! Tranquilli, adesso lui non mi vedrà, io sono nella lava, non mi vedrà. Noi adesso ci allontaneremo e diremo che siamo stati super veloci. Guardate che se riusciremo a fare questa cosa saremo super magici. Anzi, possiamo anche usare la uh, perlazza. Ok, ho usato la, la perlazza enderazza. Molto buono. Ma cosa vuole sto qua? Ma io sono invincibile La mera OP Super OP Porca puzzona Scurreggiona Cagona uh, Marciona Eh Ok perfetto Chissà se si mh, Smuterà Chi lo sa Guardate che Comunque giocare insieme agli amici è bellissimo Perché proprio questo è il bello del giocare insieme agli amici Che a volte si mutano E tu ti nervosisci in una maniera assurda proprio Assurda Però cerchiamo di trovare un, un nuovo bioma Perché proprio questo rosso non è che mi piaccia molto Dov'è che potremmo andare? Mm. Forse da questa parte usiamo questa la... tranquillità, se lui ci vede in realtà, anzi possiamo anche andare in creativa tanto ragazzi, cioè nel senso, chi se ne frega, cioè lui adesso dirà ma Dunis, ma dove sarei mai andato? Cioè nel senso, Dunis è proprio strana questa cosa, cioè mi sembra proprio strano che tu stia, v vedi, vedete, vedete? Mm anzi posso, posso fare eh, non lo so non lo so perché se ci allontaniamo troppo poi dopo dice cioè inizia a sospettare non è che è completamente stupido cioè vabbè che vabbè però insomma allontanarsi per 30.000 blocchi dal nether in due secondi è un po' complicato quindi secondo me eh, potrebbe sospettare dopo tutto però chissà magari troviamo qualcosa in questo nether pazzurdo chi lo sa potremmo trovare qualcosa oppure potremmo non trovare niente chi lo sa Potremmo trovare qualcosa o niente, ragazzi. Però, eh, ho trovato un qualcosa qua. Questo... Oh, una struttura nederoschia. Sì, sì, sì, mi sa che è la struttura nederoschia pazzoschia. Kagososchia. Comunque, Gabri è proprio un loser. Cioè, ah ah, loser. Lo ma è ancora mutato. Ma è deficiente, Gabri. Smutanzio. Smutanzio, forza. Che non abbiamo tutto il tempo da perdere. Eh, sì, sì, eccomi. Ma dove sei finito, stupido smutanzio? Eh, sono davvero Eh, eh. Guarda che io mi sono allontanato di un bel po', sai? Ah, sì? Sì, sì, sì, Arrivo. sì. Arrivo. Sì. dove? Come, ecco, dove, dove sei finito, scusa? Cioè, nel senso, chi ti ha dato? Eh, mi ero tippato. Ancora? Ma non dovresti tipparti, schifoso, ah, pizzone, scusa, Scurregione. Ah, scusa, pensavo che dovevo. Mamma ecco mia. Ti. Eh, sì, ciao. Allora, praticamente... Vabbè, tippati di nuovo, dai, perché sennò non arrivi più. Ho trovato questa struttura molto bella, vedi? E adesso potremmo andare a... Ah! Attenzione, stavo per morire. Ga eh, io sono caduto. Sì, ma sei proprio difficile, cioè, nel senso... Allora, cioè, ti stai proprio impegnando nel morire, dimmelo, che ti stai no. impegnando. Eh... Allora, qua possiamo trovare, non lo so, qualcosa tipo loro, eh, loro, questo è buono loro. Perché se troviamo... Eh, esatto, abbiamo trovato loro. Oppure possiamo trovare altro, tipo... Non lo so, altre cose. Forza, vieni sotto. Se arrivo però ti muoio. Confermo. Um, eh. Non arrivare affatto. Eh, ormai. TP Gabriel... -less. <ride> Gabri sei coglione No vabbè io ti, ti ho Gabri Cioè io veramente ma Poi dopo, poi dopo ragazzi ridem Perché sa che, sa che ha fatto tutto male Fa... Lo sa lo sa Guardate io non voglio più registrare uh, per, Con lui Io da, da domani in poi non ci sarà più Gabri nel canale Non lo vedrete mai più Sarà scomparso dalla faccia del canale E, e lo uccido su minecraft quindi salut, fai il tuo ultimo saluto, Gabri Ma no uh, Ciao, forza eh, ciao. E ci vediamo al prossimo video, ciao ciao